Una serie tv di Kingdom Hearts su Disney Plus Beh Nonostante a parole possa sembrarvi una tremenda catasta quello che ho detto, adesso vi andrò a leggere un post della pagina Instagram di Kingdom Hearts Italy. Per chi non lo sapesse, Kingdom Hearts Italy è una pagina Instagram in continua crescita e ben informata sul campo di Kingdom Hearts, che porta notizie, informazioni, varie curiosità legate a questo argomento ed è molto affidabile e consiglio di seguirla a tutti gli appassionati dell'omonimo franchise videoludico. E dopo aver letto il post con molta ma molta calma, vi esporrò i punti di forza e quelli deboli su questa idea di voler fare una serie televisiva su Kingdom Hearts Beh, in fondo Palmerone è molto conosciuto nel mantenere toni pacati anche di fronte a queste zozzerie No? È un aborto della letteratura mondiale Io... Non ci voglio credere Non ci volevo credere, ci volevo credere. appena l'ho visto ero un incazzatore incredibile Emre Kaya, reporter di The Cinema Spot, ha confermato il tutto su Twitter E aggiunge che inizialmente il progetto era in mano a Disney, ma non ha funzionato <ride> Fa ridere questa cosa un po', pensando a tutti i fallimenti che hanno avuto negli ultimi anni quindi è stato chiesto l'intervento di Square Enix per creare un episodio pilota in Unreal Engine. Probabilmente sarà proprio l'azienda nipponica a lavorarci, Nomura compreso. Scrive che molto probabilmente non sarà un live action, ma animato in CGI. Al momento sono in corso i casting, è possibile che Stone Company non abbiano i soliti doppiatori. Allora, innanzitutto sono veramente, ma veramente contento che eh, la serie si farà in CGI, tutto animato. Evitando possibili rischi come cambi di etnia, black whitewashing e tutte altre stronzate, tutte politically correct di sto gran che ci sarebbero stati un eventuale adattamento della serie in live action. E spero vivamente che non si facciano problemi di questo tipo anche per una serie animata. Proprio lo spero. Allora, allora. Riadattare una serie videoludica come Kingdom Hearts non è una roba molto facile. Innanzitutto perché uno degli elementi che certamente caratterizza questa serie di giochi è il gameplay e l'interazione del giocatore con esso. Infatti una delle cose che mi ha principalmente affascinato di Kingdom Hearts è l'esplorazione dei vari mondi, la ricerca di vari oggetti, l'interazione con i personaggi Disney e Final Fantasy e le loro sottotrame. Cercare di fare confluire buona parte di queste cose in un adattamento televisivo non è proprio una cosa facile, specie per le trame di ogni mondo Disney e non, che tipo nel primo gioco sono molto ma molto importanti per la trama principale e si rischierebbe di tirare su una sceneggiatura piatta e con poco spessore. Ok, di certo una serie a puntate da 40-60 minuti ognuna per esempio risulterà molto più semplice da gestire rispetto a un film da un'ora e mezza, due o due ore e mezzo, ma in questo caso bisognerà saper dare una buona continuità narrativa tra una puntata e l'altra, evitando di creare una sorta di serie tv poliziesca la domenica sera dove c'è un nuovo: Caso. Risolviamo il caso, boom, ok, a posto. Poi, prossimo caso nuovo, c'è questo qua che bisogna fermare, boom a posto. Nuovo caso, boom a posto, nuovo caso, boom. Capite quello che voglio dire? Un continuo ripetersi della stessa cosa, con pochi cambiamenti, ma proprio pochissimi cambiamenti. È un po' come se oggi per pranzo ti prepari un hamburger di vitello da mangiare, e il giorno dopo ti prepari di nuovo un hamburger, ma questa volta di pollo, e eh, però è di pollo non è di vitello. Sì, ma è sempre un hamburger, è sempre la stessa cosa, Cristo Santo! Non cambia niente! Non cambia niente! Poi, la realizzazione di una serie in CGI è una cosa che in più stava già facendo la Square, se devo essere sincero. Infatti, le remastered di Kingdom Hearts 358-2 Days e Kingdom Hearts Recoded sono state riportate su PlayStation 3 e PlayStation 4 come una serie di cazzini cinematografiche. Certo, alcuni episodi dei due titoli sono stati riassunti con delle lunghe didascalie, ma chi back cover allora, anch'esso costituito solo da Cazzi in cinematografiche ma che Approfondiscono di molto il background Dei foretellers già introdotti in Kingdom Hearts Unchained ed ecco qui un altro Problemino ovvero il fatto che La serie probabilmente introdurrà Nuovi elementi importanti Per la trama e c'è quindi da considerare Da evidenziare meglio se Queste cose che andranno ad aggiungere Saranno canoniche o meno Qui c'è un altro problema perché Si andrebbe a sommare questa cosa con Tutta la mole di videogiochi che hanno Caratterizzato una sola saga del francesi di Kingdom Hearts, la saga di Xehanort, che vi ricordo che molti titoli sono stati frammentati fra le varie console, per esempio 358-2Days, seri sono stati sviluppati per Nintendo DS, Birth by Sleep su PSP, Kingdom Hearts Dream Drop Distance invece per il 3DS, le remastered hanno senz'altro aiutato a recuperare titoli come Dream Drop Distance e Birth by Sleep, ma l'introduzione di giochi mobile come Union Cross e il futuro Dark Road ha certamente reso nuovamente spinosa questa cosa, e l'introduzione Pure di una serie tv che aggiungerebbe altri elementi essenziali ai fini della trama, ai fini del franchise di Kingdom Hearts, non migliorerebbe certo le cose. E non posso di certo negare che questa cosa mi ricorda vagamente quello che è successo con Final Fantasy XV, ma va bene, ok, questa è solo una mia impressione, una mia impressione personale, ok? Spero. Tuttavia, questa idea di voler fare un adattamento di Kingdom Hearts in serie televisiva non la reputo del tutto una stronzata In effetti una serie tv molto fedele Alla storia dei videogiochi di Kingdom Hearts Potrebbe non solo accontentare i fan Già conoscitori di essa Ma anche interessare e magari aiutare A far comprendere questa trama spinosa Da seguire a nuovi fruitori Di essa stessa Inoltre l'approfondimento di alcune sottotrame Trattate in modo superficiale Nella serie originale risulterebbe di certo Una cosa molto gradita dai fan e non Ad esempio se mi spiegano Stati st st da fuori di Q Keyblade per Kairi, ne sarei davvero contento. Inoltre sono già stati realizzati degli adattamenti di Kingdom Hearts in un contesto diverso da quello dei videogiochi. Il manga di Kingdom Hearts, per esempio, che nonostante sia stata ufficializzata la sua non-canonicità, introduce degli aspetti narrativi abbastanza interessanti. I volumi di 358-2 Day, se ne sono un esempio, approfondiscono di molto il rapporto tra Roxas e Shion e Axel, oltre a quello dei vari membri dell'organizzazione. Quindi, non so ragazzi, per me è un 69 no, un 40 sì. Sono molti gli elementi a sfavore che ci lasciano presagire che questa cosa sarà una dramma. E che probabilmente rivedremo un Dragon Ball Evolution 3.0, visto che il 2.0 è stato Death Note di Netflix. Credo che non si stancheranno mai nel violare delle opere con delle trame già scritte molto bene Però ehi hey, c'è da dire che alle volte sono riusciti a creare qualcosa di buono per quanto riguarda gli adattamenti Basta vedere la serie di Netflix The Witch, che è un'ottima serie tv Beh gente questo è tutto quello che avevo a dire sulla faccenda Ovviamente le notizie non sono molte non ci resta che aspettare futuri teaser, futuri trailer, future varie news, tra l'altro questa cosa non è ancora stata ufficializzata nei siti della Disney e di Square Enix, però è quasi sicuro che si farà questa cosa, si farà questa serie. Beh ad ogni modo spero che il mio video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace, ad iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti e vi ricordo di attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei futuri video e tra l'altro eh, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa cosa, sono molto curioso di sapere la vostra onestamente. Ad ogni modo se mi volete seguire anche nei miei vari social, facebook, instagram, twitter e bla bla bla, trovate i link in descrizione. E noi ci rivediamo con un nuovo video, bye bye gente!